Un caro saluto a tutti gli amici del MAC, sono Don Cristiano del MAC di Lodi. Continuiamo la nostra riflessione sul tema dell'abbraccio di Maria. In questo momento sono nella mia chiesa, dedicata alla Natività della Beata Vergine Maria. E il tema dell'abbraccio mi sembra un tema particolarmente significativo, perché l'abbraccio è un gesto, direi profondamente umano che dice affetto che dice relazione che dice comunione e quando l'abbraccio è fatto con autenticità è fatto con sincerità con la sincerità del proprio cuore allora questo gesto supera come ben sappiamo anche tutte le parole che possiamo dire Stavo pensando anche in questo momento a ciò che il Vangelo ci dice riguardo, direi, a questo abbraccio di Maria. Sappiamo che nel Nuovo Testamento Maria partecipa al mistero, potremmo dire, della vita cristiana. Maria partecipa al mistero della vita di Cristo. Se pensiamo, per esempio, al mistero dell'Incarnazione, quando si costituiva la persona stessa del Redentore come vero uomo, come vero Dio, ecco, Maria è presente, l'Incarnazione è avvenuta proprio grazie a Lei. E se pensiamo al mistero della Pasqua, quando Gesù compie l'opera della nostra Redenzione, distruggendo il peccato e rinnovando la vita, Maria, così ci dice il Vangelo, è sotto la croce insieme al suo figlio Gesù. E quando pensiamo alla Pentecoste ci viene donato il dono dello Spirito Santo che renderà operante e attuale anche questa salvezza nella Chiesa. Così dice sempre la Scrittura che Maria è presente perché gli Apostoli e perché è insieme agli Apostoli. Ed è assidua nella preghiera. Ecco mi sembrano tre sottolineature importanti che ci dicono quanto Maria è abbracciata al mistero del suo figlio Gesù e quanto Gesù abbracci Maria. Cioè detto in altro modo, Maria abbraccia per essere abbracciata. Due abbracci che si stringono da cui nasce quella che è la storia della salvezza. Ecco, mi sembra una bella indicazione questa anche per la nostra vita spirituale. Tutto nasce dalla disponibilità a lasciarsi abbracciare dal Signore Gesù, ma nello stesso tempo anche nella volontà di voler abbracciare il Signore Gesù. Ecco, forse il più delle volte un abbraccio è staccare un pezzettino di sé per donarlo all'altro affinché possa continuare il proprio cammino. Buon cammino allora, cari amici del MAC.